salve care amiche ed amici buon anno nuovo a tutte e tutti e qui mi produco in un altro tutorial o meglio dire revival eh, review elettronico perché vi voglio parlare di un tablet però non lo faccio per parlare bene del tablet anzi eh, lo faccio perché non mi ha dato tante soddisfazioni questo tablet e quindi per me eh, già è da metterci una croce sopra la casa costruttrice perché non mi sembra di qualità poi l'assistenza è stata pessima però vabbè bando alle ciance e vi presento il tablet così poi voi potrete giudicarlo bene meglio se comprarlo o non comprarlo io adesso che ho fatto questa esperienza con questo tablet protenderei la prossima volta a spendere di più ma a comprarmi un cellulare che sono più resistenti addirittura i nuovi cellulari cinesi di, che sono di più qualità rispetto a quelli che hanno prodotto fino adesso comunque bando alle ciance ecco a voi il mio tutorial sul tablet ecco a voi il tablet Eurocase tablet pc e utb 710 mdq si presenta molto carino però è un tablet di gamma economica Dovrebbe costare all'incirca 170 euro o meno, dipendendo dalle tasse che vi faranno pagare. C'è eh, due nuclei di 1,2 gigahertz, Android 4.2 JellyBen, RAM 1 gigabit DDR3, memoria flash di 8 gigabit schermo tattile capacitivo di 7 pollici, eh, G più p risoluzione 800x480, eh, relazione di aspetto 16 a 9, camera frontale di 0,3 megapixel, camera posteriore di 720 eh, pixel di 2 megabit. Beh, adesso ve lo passo a descrivere anche facendovelo vedere. Questo è il tablet che c'è una ranura dietro eh, per la targhetta micro SD e però non c'è una targhetta laterale, c'è un porto USB. Poi scenderemo nei particolari viene con una custodia impermeabile che io non ho mai usato il manuale argos dual core e YouTube 710 il pendrive da 2 gigabit Il cavetto adattatore con il micro USB, il eh, grande, auricolari e l'alimentatore. Adesso passiamo ad accenderlo perché vi faccio vedere le cose che non vanno in questo tablet. Ciao, dicevo il giliben 4.2.2, credo. 4.2. Non so se 4.2. Un momento che si accende. Dunque, io l'ho avuto per otto mesi e ha funzionato abbastanza regolarmente. Poi a un certo punto... Non si è acceso più, l'ho dovuto portare l'assistenza per fortuna che era ancora in garanzia. E gli hanno cambiato la placca. Adesso, per fortuna, dice 99 per cento carico. Perché molte volte si accende e c'è di meno. Ma il problema vero è che dicevo, poi la seconda volta. Era impazzito il sensore tattile e hanno cambiato di nuovo la placca. E anche non si ru ruotava lo schermo. Quindi me l'hanno riparato tre volte: la placca l'hanno cambiata. E adesso succede che non prende più l'USB e non registra. Oh, prova, prova. Vedi, oh, a e i U dovrebbe sentirsi invece si sente basso non so che cosa può avere si sente molto basso io non so se è un problema di hardware oppure che si è resettato il microfono quindi a quanti di voi mi vedono gli chiedo come aggiustare un tablet il cui microfono registra perché non è che non registra adesso vediamo prova prova prova allora ah! non è che il microfono non registra dicevo dei problemi, ecco, eh, vediamo. Prova, prova, prova. Allora, perché devo avvicinare la bocca perché registri? Non so. Eh, che è successo devo avvicinare la bocca perché registri e eppure che me l'hanno riparato dovrebbe funzionare bene a parte questo è un tablet che ha dà le sue soddisfazioni anche se economico a me mi fa incazzare il fatto che di colpo guarda che bella camera questa di colpo eh, vedi io filmo io filmo ho filmato per youtube tanti video però non riesco a capire perché adesso non registra più e è una cosa sconcertante come mai come mai non registra più bene che io ho fatto dei video per youtube con questo eh, cellulare con questo tablet vediamo un po perché fa quel che cazzo vuole Se lo sentite si sente ma si sente come lontano un chilometro il video è anche peggio quando registri con il microfono qualcosa si sente ma qua vicino da, al microfono del cellulare non si sente niente e quello è il mio dubbio amletico e poi che non funziona eh, la, la presa eh, micro usb che questa vicino io dovrei provare se adesso perché funzionava funziona la presa hdmi perché magari è la placca che ha dei problemi o magari un problema di drives ma hanno detto che bisogna cambiare la room però io ho esteso la garanzia per fortuna. Allora forse dovrei portarlo al negozio dove l'ho comprato perché facciano qualcosa. Perché vabbè, poi succede che io non è che registravo molto con il tablet perché è un po' scomodo, ma il fatto di non poter usare a pieno una cosa che ti è costata denaro ti fa incazzare. Anche se poi magari ecco che mi riparano quello, a me già me l'hanno riparato tre volte cambiando tutto, mi riparano quello e eh, si rovina qualcos'altro come è successo in passato quindi eh, io vi invito a dirmi eh, adesso siamo la camera del sistema come fare come fare a riparare questa ciafeka qua perché ripeto con il microfono eh, magari prova prova oh. prova prova con il microfono magari registra qualcosa si sente basso certo con il programma della camera ho visto che cioè con la camera del sistema ho visto che registra più alto però non più alto come registrava prima cioè registra più alto per modo di dire ho scaricato un mucchio di programmi ehm, per controllare il volume ho scaricato un mucchio di programmi per controllare il volume però nessuno mi è servito e quindi io vi chiedo E quindi io vi chiedo e mi chiedo anche io a me stesso: eh, è possibile scaricare qualcosa per controllare l'assetto del volume dell'audio che non necessiti del processore che hanno i cellulari, eh, l'SD, eh, cioè l'MDK? Non so perché molti controllatori dei, dei parametri di android gli devi mettere il codice con il dealer del telefono ma questo tablet non ha 3g quindi non si può fare programma programmazione con il dealer del telefono e la tastiera del telefono come nel cellulare cioè questo tablet non ha questo vedi con il cellulare metto qua il codice per esempio faccio questo non posso entrare in questo genere di programmazione con il tablet perché non ce l'ha non c'è il mercato telefonico quindi se qualcuno di voi sa come posso aumentare il volume del microfono se magari è che si era settato non so e attivargli la, mic la presa micro USB e gli sarei grato. Allora molti di voi si chiederanno, si chiederanno, dicevo, perché Santen Chan fa questa recensione? Perché Santen Chan fa questo review? perché poi c'è da dire anche che devo tenere alzato il tablet perché questa volta che me l'hanno riparato il, lo spinotto della presa di alimentazione del caricabatterie eh, a volte non fa contatto perché faccio questo per allertarvi innanzitutto dal comprare tablet economici che magari ecco per una differenza di 50 o 100 euro avrei potuto prendere un samsung galaxy tab però ho visto che anche chi ha la fortuna di comprarsi un galaxy o un lg o un htc a volte ha gli stessi problemi quindi deve essere un problema di sistema operativo che per di drives e poi ecco per chiedervi a tutte e tutti voi che avete avuto la pazienza di guardarvi questo tutorial come si può fare perché io c'è un microfono che registra ma registra molto basso per esempio ahhh, se faccio così o incluso se martelletto vedete come aumenta se martelletto vicino al microfono ta ta ta ta ta ta, col tata colpo pastrello, o con l'unghia parte schizza il microfono guarda sul microfono faccio così e quindi registra poi la voce adesso sentite se urlo nel microfono registra e anche registra bene però non ho trovato nessuno che mi possa dire in linea anche perché le conversazioni vertono su altri temi sul microfono come mai succedono questi fenomeni se si strilla vicino o se si martelletta vicino con, con l'unghia col dito registra benissimo anche i video e soprattutto quando l'applicazione del sistema operativo della, della videocamera quando invece eh, si parla lontano se fanno rumori lontano magari i rumori li registra la voce no e quindi questo che mi fa incazzare. e poi ehm, vediamo un po come potrete vedere di solito detettava subito eh, che avevo messo eh, la ue la, il pendrive adesso non lo detetta per niente e quindi mi chiedo come mai non funziona eh, il porto micro usb e il microfono funziona così scemato io per il porto micro usb posso fregarmene perché tanto metto la targhetta dietro certo si potrebbe accedere al sistema a tutte queste cose ma il microfono è più importante per me Beh, amici di Android, amici nell'informatica e tutti gli amici ed amiche che mi seguono su YouTube da molto tempo perché stiamo superando le 80.000 visioni. Questo è tutto. Mi raccomando, se potete dirmi come aumentare il volume del microfono, magari qualcuno mi segue di euro e allora mi spieghi lui come aumentare il microfono. Perché se no non comprerò devo rinnovare il mio computer adesso che youtube mi pagherà magari qualche centone di, di dollari e però così non ho confidenza nel marchio euro perché eh, tutto quello che è passato con questo tablet spendere in tazzi per andare al centro e tutto il resto però ecco come eh, attivare questo benedetto microfono che è la terza volta che me lo riparano ha sempre funzionato nel nella placa però adesso registra ma al minimo non è che non registra addirittura ho fatto un film che sulla sciopero del 12 dicembre che si sentiva solo rumore poi invece in registra però così basso che non so se il parlante è rotto ma poi vado a vedere il video e non registra ci deve essere qualcosa ho dovuto passare il video alla micro sd perché l'usb anche non funziona quindi come riparare eh, micro usb e microfono io non voglio reinstallare una room perché ho paura di bruciarmi il tablet poi la garanzia non va quindi vi ringrazierei di suggerenze e poi eh, grazie di seguirmi e ci vediamo presto farò un altro tutorial su altri equipaggiamenti elettronici al più presto raccontandomi la mia esperienza raccontandovi la mia esperienza perché magari questi strumenti saranno già usciti però voglio che voi vediate come sono i problemi che vi possono presentare se è il caso di spendere di più o comprarli poi a voi la scelta io veramente avrei preferito comprare un cellulare eh, un po più caro del tablet perché eh, per esempio il mio galaxy young 53 60 è costato un po di meno di questo tablet che vi ho presentato euro case youtube 710 mdq però eh, resiste più anni non mi ha mai presentato dei problemi mai anche se ho esteso la garanzia mai dovuto portarlo al centro assistenza invece il tablet eh, l'ho dovuto portare quattro volte o otto non mi ricordo e in otto mesi di, di vita questo c'ha già quasi due anni che lo eh, a gennaio febbraio faranno due anni e per il momento tocchiamo ferro ma non no, mi ha eh, presentato nessun inconveniente quindi a voi l'ardo sentenza. se è meglio un tablet io vi consiglierei che sia molto costoso o se no un cellulare che può essere meno costoso del tablet ideale perché è più resistente per me il cellulare e se no direttamente passare a una laptop oppure a un computer fisico però il cellulare è più conveniente si può programmare meglio con l'MDK eccetera soprattutto se android beh allora vi lascio grazie di seguirmi e dal prossimo tutorial ciao e buon anno nuovo di nuovo dal vostro Sant'Enchan.